Allora, grazie Presidente, La, oggi andiamo a discutere e ad esaminare una proposta che eh, completa il processo di, eh, attuativo diciamo, della revisione dello Statuto di Roma Capitale eh, avviato nel 2018 eh, con l'introduzione di una serie di strumenti di partecipazione eh, digitali eh, o nuovi strumenti di iniziativa popolare che eh, oggi consentirà e già ha consentito in un certo senso la comunità cittadina eh, ehm, alla, diciamo, la possibilità eh, di, di presentare sia nuove eh, petizioni, anche con strumenti digitali, proposte di libera iniziativa popolare. Eh, con eh, anche qui attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale eh, l'introduzione del bilancio partecipativo ed infine eh, l'aggiornamento eh, del regolamento del 1994 eh, che eh, attiene anche alla possibilità quindi per la cittadinanza di promuovere dei referendum non soltanto a carattere eh, consultivo ma anche di natura abrogativa o propositiva. Eh, a fianco eh, a, questo, diciamo, a questa possibilità sono state, eh, nella riforma che è avvenuta nel 2018, di cui eh, questo regolamento diciamo, ne è in un certo senso questa proposta di modifica di regolamento, ne è l'attuazione eh, in particolare dell'articolo 10 della riforma eh, statutaria, eh, in quanto è, è stato modificato anche il quorum di partecipazione eh, introducendo quindi il principio dello zero quorum per cui eh, abbiamo già avuto all'interno di questa assemblea eh, la, il dibattito ad esempio sul referendum consultivo che si è svolto in questa eh, città e l'assemblea è stata obbligata in un certo senso alla, a discutere quindi gli esiti referendari per poi determinarsi. Quindi certamente uno strumento che, che consente quindi eh, alla città, agli organi di Roma, di governo di Roma Capitale, come appunto è l'Assemblea capitolina, di doversi quindi poi determinare rispetto a quelle che sono le, eh, le istanze, ma in particolare al principio della eh, volontà eh, generale. Quindi, con queste modifiche noi andiamo eh, di fatto a dare una piena e completa attuazione al referendum propositivo senza quorum, al referendum consultivo senza quorum, al referendum abrogativo eh, senza quorum. Eh, gli effetti eh, legati diciamo, agli esiti referendari sono stati già disciplinati eh, nello statuto e quindi oggi in un certo senso sia il numero minimo delle firme che è, è sempre comunque... Eh, è rimasto in conformità no, con quello che è previsto all'interno dello statuto di Roma Capitale, eh, la validità eh, del referendum indipendentemente dal numero eh, dei partecipanti e quindi il principio dello zero quorum e la natura in un certo senso anche delle forme e tipologie referendarie insomma costituiscono mh, i principali elementi di, sicuramente di novità di questa, eh, di, della riforma statutaria ma anche quella di ispirarsi a una serie di principi internazionali legati, appunto, agli strumenti di partecipazione. Tra questi bisogna ricordare che la, la, la modifica statutaria e ovviamente anche il regolamento attuativo non esclude in alcun modo l'assemblea capitolina ma crea un bilanciamento tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa attraverso una serie di pesi e contrappesi. Tra questi bisogna ricordare l'istituto che esiste anche all'interno di altri ordinamenti della controproposta da parte dell'Assemblea eh, Capitolina che rispetto a un'iniziativa referendaria potrà determinarsi e quindi affiancare al, alla proposta di iniziativa referendaria appunto della cittadinanza eh, una sua proposta. Ovviamente questa è una facoltà, eh, non eh, si, si va ovviamente quindi, come dire, a cancellare il referendum cittadino, ma a quel punto anche il parere, il suggerimento, la raccomandazione, insomma, la proposta anche eh, dell'organo rappresentativo entra all'interno del dibattito della città e a quel punto in un sano e proficuo confronto eh, la cittadinanza può essere chiamata eh, su questo in armonia con quelle che sono eh, le, gli istituti di referendum eh, nazionali. La proposta eh, è una proposta diciamo, eh, che mira a delle modifiche puntuali, eh, mera, appunto meramente diciamo, attuative, eh, e in particolare sull'articolo eh, 7 dove quindi è stato eh, richiamato eh, l'istituto eh, di cui abbiamo eh, poc'anzi parlato, ehm, la, la possibilità eh, anche che eh, le, i referendum eh, sia per quanto riguarda la raccolta delle firme, sia per quanto riguarda la possibilità del voto possano estender, estendersi anche con modalità non solo analogiche ma anche attraverso modalità eh, digitali. Ovviamente questi due eh, strumenti ulteriori eh, sono subordinati eh, a quello che poi potranno essere le eventuali adeguamenti eh, sia da un punto di vista tecnologico ma anche delle risorse economiche eh, necessarie, rinviando poi a, a delibere diciamo, successive eh, per la loro piena attuazione, a differenza magari anche di altri strumenti come oggi quello delle petizioni elettroniche o delle proposte di delibera di iniziativa popolare, dove in un certo senso già si, sta, si è lavorato e si sta lavorando per renderle digitalmente già attuabili, mentre per quanto riguarda lo strumento referendario. In un certo senso con questa delibera eh, si lascia aperta a Roma la possibilità quindi di eh, promuovere appunto il principio dei referendum eh, digitali sia per quanto riguarda la eh, proposta diciamo, dell'iniziativa eh, popolare e quindi con la raccolta delle firme digitali sia dall'altra parte eh, in relazione al voto. Tutti questi due ulteriori elementi ovviamente necessitano, come ho già detto, comunque di eh, disposizioni eh, ulteriori attuative. E che quindi non fanno parte precisamente di questo regolamento ma ne sono comunque assolutamente richiamati in armonia anche con quella che è stata la riforma statutaria e l'introduzione del principio della partecipazione democratica digitale e di conseguenza in un certo senso l'amministrazione avrà questa opportunità. In relazione agli effetti... Mi preme eh, di, di richiamarli gli effetti diciamo, dei referendum sia consultivi che abrogativi o propositivi, zero quorum. Eh, qualora eh, nell'ambito diciamo, dei referendum consultivi l'Assemblea è tenuta eh, a determinarsi appunto entro eh, 30 giorni motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità eh, cittadina. Mentre nel caso in cui si parli di referendum abrogativo, eh, qualora quindi il risultato sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina o di singole disposizioni di essa, il predetto organo con propria deliberazione, da adottare entro 30 giorni anche qui eh, dalla proclamazione dei risultati, delibera tenendo conto del risultato del referendum e in ultimo quello eh, propositivo qualora sia favorevole all'adozione di un provvedimento, il referendum propositivo eh, l'assemblea sarà tenuta quindi a deliberare entro 120 giorni, questa ovviamente è la differenza delle delle prime due forme rispetto alla terza è, è, è semplice, il referendum consultivo diciamo, è sicuramente di, di più generico in un certo senso, mentre l'abrogativo uh, ha una necessità di avere come dire, delle disposizioni puntuali da abrogare il uh, referendum propositivo invece può necessitare di un numero non uh, indifferente magari di provvedimenti da adottare e quindi 120 giorni dalla proclamazione dei risultati può diventare diciamo, un termine e un periodo congruo per garantire quindi che l'Assemblea capitolina possa a quel punto eh, determinarsi. Come già detto, eh, con specifica disciplina, può sperimentare e promuovere strumenti idonei a consentire l'esercizio del diritto di voto nel referendum ricorrendo all'utilizzo delle tecnologie informatiche o telematiche e per quanto riguarda anche qui all'articolo 10, eh, la Giunta, con propria deliberazione, eh, può eh, disciplinare e consentire la raccolta di sottoscrizioni attraverso modalità digitali in conformità con quello che oggi già è il codice dell'amministrazione digitale che è stato pienamente recepito all'interno eh, dello statuto eh, quindi mh, Presidente, questa personalmente ho anche presentato un emendamento eh, soppressivo di un comma poi magari dopo lo, lo affronteremo eh, personalmente ritengo che questa sia certamente una di quelle riforme che ha, eh, ha impiegato più tempo ad arrivare in quanto il processo di eh, non solo approvazione del nuovo statuto ma anche di adeguamento di tutti quelli che erano e sono insomma, i regolamenti attuativi eh, ehm, necessitato certamente di, di approfondimento e comunque un tempo eh, congruo per poterli comunque ehm, in questo senso aggiornare. La proposta, e concludo, credo che sia importante perché consente finalmente di porre Roma Capitale non solo al centro della, diciamo, di quello che oggi è un po' il panorama no, degli strumenti di partecipazione e di iniziativa popolare a livello anche eh, non solo italiano ma anche europeo in quanto comunque certamente il, il suo statuto è dotato oggi quindi di un, un paniere eh, di, di, eh, di strumenti che poi l'amministrazione potrà in un certo senso evolvere, migliorare, correggere, utilizzare come ad esempio il bilancio anche partecipativo di cui si è approvato il regolamento nel 2019 e c'è stata una prima sperimentazione che ha visto quasi 46.000 cittadini insomma, appartenenti alla comunità cittadina ecco, partecipare. Quindi in conclusione ritengo che questo sia una di, eh, di quelle proposte che eh, finalmente ripone, pone al centro eh, del, del dibattito eh, quello che dovrebbe essere diciamo, la base no, delle nostre istituzioni democratiche e quindi la volontà generale, la volontà dei cittadini quando eh, ci si presenta no, alle elezioni eh, ci si presenta con un programma elettorale eh, e eh, siamo stati in un certo senso abituati a giudicare la politica una volta ogni cinque anni attraverso gli strumenti di partecipazione eh, e attraverso ovviamente i referendum che in altri paesi costituiscono un, una forma eh, di, non solo tradizionale eh, di dialogo con am, le amministrazioni ma di fatto costituiscono un elemento di prassi nel rapporto tra cittadini e istituzioni pensiamo soltanto alla Svizzera ecco con questi strumenti noi potremmo arrivare tra qualche anno se ovviamente si costruirà anche da questo punto di vista una prassi, una pratica partecipativa importante ad avere uno o più referendum all'anno. Quindi lascio come dire, la, la discussione aperta anche per gli altri, gli altri colleghi e non, non aggiungo altro. Grazie.